Salve pinguini, in questo video ripercorro quella che è stata la storia di quello che ho vissuto io da dicembre e questo video lo faccio anche per completezza a quello che ho scritto in un post di YouTube per quelli di voi che l'hanno visto che dovrebbe anche spiegare il motivo per cui lunedì non sono riuscito a fare un video Iniziamo Molti di voi guardando questo video sapranno sicuramente già che a dicembre dell'anno scorso, ovvero dicembre del 2022, mi si è legato a casa. Mi si è legato a casa mentre lo stesso momento io facevo un colloquio di lavoro. Il colloquio di lavoro l'ho fatto da remoto. Quando finisco di fare quello che devo fare, ringrazio, chiudo la chiamata su Teams e vado in cucina per farmi un caffè. E vedo che pioveva letteralmente dal tetto. Quindi ho dovuto chiamare i pompieri, ho dovuto lasciare casa e non solo, nel frattempo che tutto questo accadeva, dopo qualche ora dal mio colloquio ci ricevo una telefonata che mi comunicano che il colloquio era andato bene. Quindi avevo il posto di lavoro. Ora non è che quando ti accettano un colloquio via inizi subito, ci sono diversi passaggi, ti devono fare un'offerta formale, dopo l'offerta di fare un contratto, firmi il contratto, dai il preavviso dove lavori per dire che te ne stai andando e poi diciamo il periodo di preavviso cambia a seconda da dove lavori nel mio caso era tre mesi quindi cosa è accaduto in quella giornata mi si è a casa e eh, ho dovuto andare a dormire da un mio amico ovviamente casa mia era assicurata quindi mi avevano dato un, un hotel sono andato in quell'hotel sono stato una sola notte per il semplice motivo che cioè non c'era neanche una scrivania in quella stanza. Cioè io, secondo loro, sarei dovuto stare in quella stanza di hotel per diversi mesi e non avevo una scrivania. Mi dicevo, vabbè, sticazzi. E in realtà no, sticazzi perché per il lavoro che faccio io, non solo fare video su YouTube, proprio per il mio lavoro, che lavoro molto da casa, mi serviva una scrivania. C'è un, un buco dove appoggiare il computer. Non c'era. Tra l'altro, questo video che vedete qua a schermo, dove assemblavo il mio computer, o meglio, la seconda parte, che io vi faccio vedere come assemblavo il mio computer, parte di quel video fu editato in quell'hotel. Io ero in una posizione tipo sul letto, piegato, c'è cioè in dieci minuti e ho avuto un mal di schiena, allucinante. Ho detto, io non posso stare qua, perché come lavoro? A prescindere da come facevi i video su YouTube. Come lavoro ed era per me era uh, difficile era difficile quindi io il giorno dopo lascio l'hotel e me ritorno a casa mia perché sì vabbè c'era qualche problema però alla fine era si ci poteva abitare più o meno e dopo tre giorni me ne vado a casa di un altro mio amico che per quelli di voi che hanno seguito questo canale conoscono perché l'avete visto in questo video che è il mio amico Davide lui doveva partire per le vacanze di Natale, doveva stare un mese fuori, mi lasciò le chiavi di casa e io lo ringrazio. E infatti molti di quei video che vedete con questo sfondo sono stati girati a casa di Davide. Poi Davide è tornato, siamo, mi ha continuato a ospitare fino a un certo punto perché poi lui serviva a casa per motivi che non voglio dire, però serviva a casa. E quindi io ho trovato ospitalità a casa di un altro mio amico che ringrazio anche lui. Mi ha ospitato fino a settimana scorsa E tra i problemi principali che c'erano con lui Che ripeto io lo ringrazio Cioè ne sarò grato sempre Però dava fastidio Che io facessi video per, per YouTube Mi dava fastidio Non me l'ha detto mai apertamente Però ogni volta che io facevo video su YouTube Dovevo beccarmi critiche Quindi come ho bilanciato la mia passione a fare video su YouTube con non essere pesantemente criticato da uno che comunque, sai, se è un amico mio, però secondo me non deve permettere di parlarmi in questa maniera. Quindi come sono riuscito a bilanciare la mia passione per fare video con la mia situazione in cui vivevo, facendo video alle 7 del mattino. Molti video che voi avete visto sono stati girati nelle prime ore del mattino. La maggior parte alcuni sono stati girati la, la sera perché magari lui usciva usciva di casa così io disturbavo lui il minimo possibile ma non solo li giravo quando lui non c'era in casa perché come dicevo gli dava fastidio li dovevo anche editare quando lui non stava al computer perché quando mi mettevo le cuffie per editare e sto parlando di vediamo se riesco a trovarle Sto parlando di queste cuffie e quindi quando le mettevo lui diceva, che, lui diceva che riusciva a sentire l'audio va bene e che gli dava fastidio perché era troppo forte che sarà pure vero però non so quanti di voi hanno esperienza non solo di editare video ma più che altro di editare audio perché comunque un video c'è una componente video una componente audio uno deve ascoltare a tutto volume perché se ci sono dei problemi che molto spesso ci sono soprattutto quando si fanno i tagli si sentono dei picchi di microfono e quei picchi di microfono tu li percepisci solamente con la cuffia quando metti a tutto volume però non stavo ascoltando musica media, stavo ascoltando la mia voce e che quando parli da fastidio quindi diciamo io mi quindi per me le prime ore del mattino e tutti quei orari in cui lui non era in casa che erano molto pochi lui usciva molto poco da casa erano gli orari in cui potevo dedicarmi ai video su YouTube quindi io dovevo scrivermi il testo velocemente registrare velocemente potevo registrare un video una sola volta quello del tempo come veniva veniva one take e questo è anche il motivo per cui io ho comprato anche il teleprompter ho dovuto comprare anche per sostenere il teleprompter un, un, un cavalletto che attualmente non lo vedete perché è, lo sto utilizzando sulla telecamera e per quanto io sono grato al mio amico perché senza di lui veramente dovevo tornare in un altro hotel. Perché sì, l'assicurazione mi pagava l'hotel. Me ne sarei dovuto andare una trota in un hotel con qualunque cosa, che mi sarebbe capitato perché comunque l'assicurazione mi pagava l'hotel. Come l'assicurazione mi ha pagato anche il soggiorno nelle case dei miei amici. Comunque, poco è successo. Semplicemente dovevo trasferire, dovevo cambiare città. Come vi dicevo all'inizio, io ho preso il lavoro e il lavoro era un'altra città sempre da Regno Unito ma a 500 km di distanza quindi in questa settimana io ho fatto il trasloco. e questa è la mia nuova casa e questo con alcuni accorgimenti perché qua ancora ci sono dei problemi sarà il mio nuovo set dove farò tutti i video che saranno pubblicati da oggi fino a... boh non lo so finché resterò in questa casa quindi dopo diversi mesi, dopo quattro mesi finalmente ritorno ad avere un posto casalingo tutto mio dove posso fare i video a qualunque ora del giorno e della notte senza disturbare nessuno adesso la domanda è ma perché si è a casa perché questa cosa io non l'ho raccontata nel dettaglio e qui dobbiamo andare a vedere come sono fatte le case nel regno Unito, nella fattispecie a come viene gestito l'ingresso d'acqua che viene dalle tubature si trovano quelle in strada, quella della rete idrica, a quelle che vengono portate in casa. Dunque, per quelli di voi che sono mai venuti nel Regno Unito, si saranno accorti che in alcune case, soprattutto nelle case quelle vecchie, o anche in alcuni ristoranti, comunque si vedo, ancora se ne vedono tanti in giro, si saranno accorti che esistono nel bagno, o comunque in alcuni bagni, due rubinetti, uno per l'acqua calda e uno per l'acqua fredda. Questa è una cosa che risale... Da non mi ricordo se dal primo o dal secondo dopoguerra, una cosa comunque diciamo usiamo un termine informato, un legacy che continua ancora a essere nelle case delle persone. Non è che fanno più casi di questo tipo. Però, per esempio, casa mia che è dagli anni '50 è stata costruita, se non ricordo male, nel '57. A quando io ho preso questa casa aveva due rubinetti. Poi, io, o, o, quando poi ho risistemato il bagno, quello è, è stato fatto saltare. Ora, cosa c'entra l'avere due rubinetti? con l'allagamento della casa perché devo spiegarvi perché esistono due rubinetti esistono due rubinetti perché in passato le case venivano fatte in questa maniera che vedete qua a schermo l'ingresso dell'acqua in casa, quella che viene fornita dalla rete idrica arriva e viene distribuita diciamo in cucina dove c'è il lavandino, la lavastoviglie per chi ce l'ha o la lavatrice per il bagno invece no per il bagno l'acqua fa un giro tutto strano va nel sottotetto dove spesso c'è una cisterna e l'acqua della cisterna poi del sottotetto di solito passava all'interno di un'altra cisterna che è quella per riscaldare quindi lo scaldabagno e poi arrivava in tutti i rubinetti quelli rossi invece per l'acqua fredda era quella che arrivava direttamente dalla rete idrica perché c'è questa differenziazione il fatto era che poteva succedere che c'erano magari degli accumuli di batteri si faceva si formava la legionella, tutte queste cose qua, e quindi loro avevano completamente separato il circuito di acqua fredda con il circuito di acqua calda che magari poteva essere per qualche motivo magari contaminata. Non era radioattiva, che semplicemente uno si poteva lavare le mani, ma non era idonea a essere bevuta. Però poi magari ci sono stati diversi proprietari di casa, io stesso, che comunque hanno risolto queste cose, hanno tagliato fuori la cisterna del sottotetto. Infatti in casa mia... L'acqua veniva fornita direttamente dalla, prendendo direttamente dalla rete idrica perché, a me, il mio idraulico, tra l'altro, italiano, mi aveva completamente tagliato fuori dalla cisterna e io ero indipendente dalla cisterna. Perché vi racconto questo? Io abito in quello che potremmo definire in Italia un condominio dove ci sono sei appartamenti. Tre appartamenti da un lato e tre appartamenti da un altro lato. Considerate che ci sono altri due appartamenti sopra il mio perché io vivo a pian terreno, o meglio, io vivevo a pian terreno. Uguali, identici, dall'altro lato ci sono altri tre appartamenti più o meno uguali. Perché vi racconto tutta questa storia di cisterne, e mio condominio e cose? Perché dove abitavo, cioè il mio condominio dove ho casa mia di proprietà, la, le cisterne c'erano ancora. Non so se alcuni appartamenti venivano ancora approvvigionati da quelle cisterne, ma le cisterne ancora c'erano. Nel mio appartamento sono sicuro anche quello della mia vicina, poi stava sopra, lei era isolata, però le cisterne stavano là ed erano collegate alla rete idrica se non che a dicembre con l'abbassamento delle temperature quei tubi non erano ovviamente coibentati coibentati si dice coibentati, comunque isolati e, con l'abbassamento delle temperature si è ghiacciato il tubo il tubo di carico delle cisterne quindi il tubo di carico delle cisterne si era ghiacciato e quando l'acqua si ghiaccia aumenta di volume spaccando il tubo. Ma non è ancora successo nulla. Perché? Perché quando le temperature poi si sono innalzate, quel poco che serviva, il ghiaccio si era sciolto facendo fuoriuscire tutta l'acqua. E questo è accaduto il 16 dicembre, mentre io facevo il mio meeting. Però non è che l'acqua arrivò magicamente sopra casa mia Perché vi ricordo che queste cisterne sono sul sottotetto L'acqua fuoriesce da questo tubo spaccato dal sottotetto E inonda il sottotetto, quindi non se ne accorge nessuno L'acqua arriva nell'appartamento che sta sotto, quindi il numero 5 Che è un appartamento vuoto, ma vuoto da due anni Non abitava nessuno da due anni Quindi si sarà, penso, totalmente allagato E poi l'acqua inizia ad arrivare all'appartamento della mia vicina Che sta al numero 3, proprio la l'appartamento sopra il mio che lei in quel momento non era in casa, era in centro lei era uscita un'ora e mezza prima circa quando si è allagato anche il suo appartamento l'acqua ha iniziato a riversarsi anche sul mio che meno male che ero in casa e meno male che quel giorno, quel colloquio l'ho fatto da remoto perché se non fosse stato in casa penso che avrei trovato i coccodrilli e i pinguini anche a casa mia quindi io me ne sono accorto in maniera tempestiva quando è successo a casa mia ma partendo dal sottotetto fino al mio appartamento, già a quel punto erano fuoriusciti metri cubi e metri cubi d'acqua, perché sottotetto allagato, appartamento 5, quello della mia vicina e il mio. Io mi sono accorto alle 3.30. Ho dovuto chiamare il vigile del fuoco, ho chiamato l'assicurazione perché la casa mia era assicurata, mi hanno solo dato alloggio temporaneo e pagato tutto quello che c'era da pagare. Io, come dicevo, avevo preso quel lavoro e inizio oggi. Quindi oggi è un martedì, martedì 2, 2 maggio e oggi devo iniziare il mio nuovo lavoro. Sono ancora le 8.46, devo andarci alle 11. Vediamo come andrà. Pinguini, grazie mille per l'attenzione e ci vediamo alla prossima. Ciao Chilo.